Benvenuti in questa nuova puntata di Back to Business. Oggi abbiamo qui con noi il dottor Salvatore Panza. Ciao a tutti. Prego, Salvo, presentati al nostro pubblico e dici un po' di cosa ti occupi. Allora, io sono uno psicologo, psicoterapeuta, ipnoterapeuta. Non ti spaventare. Ti ipnotizzi oggi? No, no, no. no, no. Sicuro? Un'altra volta. <ride> Oppure sì, se vuoi ti ipnotizzo già sei ipnotizzato. <ride> allora, il mio lavoro quotidianamente è quello di aiutare le persone a vivere meglio, a essere in pace, serene con se stessi e con gli altri. Faccio questo sia privatamente nel mio studio, quindi ricevendo i pazienti, sia attraverso i corsi di formazione, attraverso il mio sito, il blog, Facebook, i video, articoli, quindi... Un Uno psicologo di digitale, sì, sì, sì, moderno, moderno. Sì. 4.0. <ride> <ride> ok, questa è un po' la mia presentazione. Ok, uh, quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? Non è stato molto semplice, non è stato eh, immediato l'amore per la psicologia, anche perché io sono cresciuto con papà che è un imprenditore, quindi ha un'azienda, ho sempre respirato questa atmosfera dell'azienda. Infatti ho iniziato l'università eh, iscrivendomi a Scienze Manageriali a Pescara. Ho resistito tre mesi perché eh, non mi piaceva molto l'aspetto tecnico delle fatture, quindi quell'aspetto un po' troppo burocratico, burocratico sì, dell'azienda. Dell Invece a me appassionava moltissimo l'aspetto psicologico emotivo, quindi il clima aziendale, la comunicazione, la motivazione delle persone. Eh, la fortuna ha voluto che nei primi tre esami di scienze manageriali ci fosse psicologia del lavoro. Trovavo difficoltà a studiare le materie tecniche, e invece psicologia del lavoro era proprio veramente una passeggiata, era molto semplice. E di lì mi sono appassionato, non avevo mai pensato alla psicologia, perché io provengo dal liceo scientifico, quindi non avevo mai pensato alla psicologia. In realtà ho scoperto una grandissima passione e anche un talento, credo. Io sostengo sempre che il marketing è psicologia, applicata. Giusto. Anche perché nel momento in cui mettiamo in piedi delle strategie per i nostri clienti, fondamentalmente cosa facciamo? Attraverso la comunicazione cerchiamo di convincere, persuadere eh, i potenziali clienti ad, ad acquistare un, un marchio piuttosto certo. che l'altro. Certo. Quindi io sono convinto che il successo di un rapporto, il successo di una strategia, il successo stesso sia basato sulla comunicazione. Giusto. Riesci a spiegarci in maniera molto semplice che cos'è quindi la comunicazione? Innanzitutto, viviamo nell'epoca della comunicazione. Oggi saper comunicare è un prerequisito indispensabile, alla base di tutto, soprattutto nel lavoro. Chi non sa comunicare in maniera efficace oggi ha mh, veramente uno svantaggio rispetto agli altri. Così come se sai comunicare in maniera efficace, tenendo presente tutto quello che andremo a dire tra un po', Uh, hai un vantaggio competitivo, quindi a parità di preparazione tecnica universitaria, i libri che hai studiato, i corsi che hai frequentato, se sai comunicare in maniera efficace, ehm, arrivi più velocemente ai tuoi obiettivi. Che cos'è la comunicazione? Molte persone interpretano saper comunicare con il parlare, ma mm. c'è una netta differenza. Parlare è una sorta di monologo che la persona inizia a fare davanti ad altre persone o davanti a un'altra persona. Comunicare invece significa soprattutto ascoltare il nostro interlocutore e quindi costruire un discorso, una comunicazione calibrata soprattutto sull'altra persona, non tanto su quello che noi avevamo intenzione di dire, ma soprattutto su quello che eh, sta sperimentando il nostro interlocutore dal punto di vista dei pensieri, delle emozioni, dei bisogni. Se non facciamo questo la comunicazione risulterà noiosa e non efficace. Anche perché uno dei, del, dei motivi dell'insuccesso di una comunicazione è che parliamo avendo formulato la risposta in mente, mentre l'altra persona ci stava appunto a parlando e quindi non stavamo ascoltando. Hai toccato due punti che mi interessano. Allora intanto dal punto di vista degli imprenditori. Per fare l'imprenditore bisogna saper vendere, ma per saper vendere bisogna saper comunicare. comunicare. E poi è parlato di obiettivi. Mm -mm. Um, quindi mi pare di capire che alla base di tutto, come comunque abbiamo confermato poc'anzi, ci sia la comunicazione. Quanto diventa importante una comunicazione efficace in termini di raggiungimento dei propri obiettivi e di conseguenza di obiettivi magari di vendita? Allora, il discorso qui va su due livelli, perché la comunicazione non è soltanto quella tra due persone, la comunicazione è anche quella che noi abbiamo con noi stessi. Per raggiungere degli obiettivi non, non serve nient'altro che avere una buona comunicazione con noi stessi, perché se sappiamo comunicare in maniera incoraggiante, motivante, energica, in maniera positiva, eh, se sbagliamo sappiamo dirci la parola giusta che ci incoraggia, oppure se stiamo andando bene eh, ce lo sottolineiamo e quindi aumentiamo la nostra energia e la nostra motivazione, tutto questo ha a che fare proprio con il raggiungimento degli obiettivi, quindi con la tenacia, con il tenere duro anche quando arrivano momenti di difficoltà. Questa è la comunicazione che abbiamo con noi stessi, il famoso dialogo interno, quella vocina che parla e commenta mentre noi viviamo delle situazioni. Anche i pensieri che abbiamo I sono pensieri, in realtà dialogo interno. Certo, determinano lo stato d'animo, quindi non è una sciocchezza, non è che cambiando un pensiero, che ne so, un pensiero da negativo a positivo, influente? No, è molto influente perché determina la qualità dello stato d'animo. Ok? Quindi diventa molto importante dirsi cose giuste in maniera positiva, motivante, perché questo determinerà lo stato d'animo. L'altro aspetto è la comunicazione interpersonale. La comunicazione interpersonale per essere efficace deve basarsi soprattutto sull'osservazione dell'altra persona. Considera che il primo principio più importante della comunicazione è che non, non è possibile, possibile non comunicare. Non comunicare va bene? Quindi se il nostro interlocutore parla o non parla, se sta fermo o si muove, se ha uno sguardo piuttosto che un altro, un'espressione del volto piuttosto che un'altra, tutte queste informazioni parlano comunque dello stato d'animo, dei pensieri, delle intenzioni che ha. E pensa, Angelo, a quanto può essere interessante conoscere queste informazioni per un imprenditore che vuole il meglio dai suoi dipendenti. O in fase di trattativa, magari. In fase di trattativa, una vendita, capire quando è il momento giusto per chiedere la firma nel contratto, va bene. O anche in ambito privato, oppure un genitore, motivare il proprio figlio a fare qualcosa, a studiare di più, per esempio, sì. o comunque nelle relazioni interpersonali con gli amici. In tutti i contesti saper comunicare diventa fondamentale. Quindi non raggiungiamo determinati obiettivi perché abbiamo una scarsa comunicazione. Sì. Una scarsa comunicazione in primis con noi stessi, sì. perché questa scarsa comunicazione determina emozioni negative, o meglio, pensieri negativi. Sì. Pensieri negativi che andranno a generare emozioni negative, emozioni negative che... Comportamenti negativi e quindi risultati, risultati negativi. negativi. Se penso che non sarò capace a raggiungere un obiettivo, il mio stato d'animo sarà già depotenziato e quindi il potenziale a cui attingerò per impegnarmi e insistere, perseverare in quelle azioni indispensabili al raggiungimento di un obiettivo, sarà molto scarso, sarà depotenziato. E ovviamente i risultati derivanti da queste azioni depotenziate saranno scarsi. Appena i risultati saranno scarsi, mi convincerò ancora di più nei pensieri negativi quindi sul fatto continuerò a pensare ancora di più che non sarò capace che non ce la faccio è meglio lasciar perdere e molte persone non raggiungono gli obiettivi per questo motivo perché non sanno comunicare in maniera efficace con loro stessi. Molto spesso affermo che io potrei dare anche la miglior strategia di marketing a un imprenditore ma se non è a posto qui dentro quella strategia non è, non è applicabile, anche perché molte volte non mi spiego perché, a parità di informazioni date, a parità di formazione erogata e a parità di consulenza fornita, ci sono imprenditori che raggiungono det determinati risultati e altri che invece... Chiaro, mm. esattamente per quel motivo di cui parlavamo prima, quindi bisognerebbe fare innanzitutto una ristrutturazione della comunicazione interna, quella che noi abbiamo con noi stessi, che se siamo i primi nemici di noi stessi andiamo veramente poco lontano. E questo assume ancora più valore e diventa ancora più importante, suppongo, con la comunicazione che abbiamo nei confronti dei bambini o dei nostri figli. Certo, certo. considera che gli studi hanno dimostrato che l'80% di chi saremo e diventeremo da adulti si gioca nei primissimi anni. È stato calcolato che 0-12 anni è il periodo cosiddetto critico e viene fatta quella che si chiama la programmazione mentale, mentale. inconscia. Cioè, dopo i 12 anni il carattere, la personalità ormai è piuttosto definita e se ci sono dei pensieri negativi che ad esempio un genitore ha ripetuto costantemente più volte al proprio figlio, quei pensieri dopo i 12 anni e potenzialmente per sempre continueranno a girare nella testa di quella persona. Quindi i genitori hanno una responsabilità incredibile. I genitori che dicono queste cose negative ai propri figli vuol dire che nella loro testa girano quei pensieri e quindi infatti si dice che questi sintomi si trasmettono di generazione in generazione. A loro volta i genitori avranno eh, ricevuto una programmazione mentale inconscia negativa dai nonni e così via. Va bene? Quindi secondo me l'intelligenza di una persona che si accorge di avere un dialogo interno negativo è quello di chiedere aiuto è proprio fondamentale perché tu investi qualche mese su te stesso modifichi questo modo di pensare questo atteggiamento mentale negativo che ti frena e che può fare dei danni alle persone che ti circondano eh, quindi parenti figli moglie marito dipendenti eh, anche se di, dei, collaboratori, dei collaboratori diventa un casino incredibile quindi, a volte si pensa che andare dallo psicologo sia da sfigati, sia. E infatti, eh, da chiariamo pazzi, anche questo punto. Suppongo eh, che si, si vada dalla, da, da uno psicologo anche per migliorare se stessi. Guarda, tutti i miei pazienti sono persone assolutamente in gamba di altissimo livello che fanno i lavori eh, più alti nella, nei ceti sociali, diciamo così. E quindi è proprio falsissima l'idea che chi va dallo psicologo è sfigato, è malato, è pazzo, assolutamente, è più intelligente rispetto a chi eh, decide di far finta di niente e di continuare a soffrire per tutta l'esistenza, quindi questa è una decisione sciocca, non intelligente. Chi invece si rompe la gamba e va dall'ortopedico e qualche mese porta il gesso fa fisioterapia e poi si riabilita e torna a correre, e a camminare tranquillamente, credo sia intelligente. Quindi eh, ormai viviamo nell'epoca dei risultati, della velocità, non puoi far finta di star bene perché ormai la comunicazione, la tua eh, emotività il tuo atteggiamento mentale diventa la base. Sì, quindi lasciami, lasciami riprafrasare un po' quello che hai detto. Sì. In sostanza noi nasciamo e cresciamo in un ambiente. Sì. In questo ambiente veniamo programmati in maniera in incons inconsapevole e sì. quell'influenza quell diventa la nostra programmazione mentale. d'accordo? Sì. A un certo punto noi cresciamo, eh, superiamo il periodo dell'adolescenza, della, dell dell diventiamo adulti, e incominciamo ad avere magari dei problemi interni, che con problemi interni io posso intendere magari attacchi di panico, nice. ho paura di prendere un aereo, ho paura di, di, un, di un cane, insomma le fobie un po' più certo. diffuse. Quindi con molta probabilità, e qui chiedo il tuo intervento, la gente poi a causa di quel, sist quel sistema di credenze si rivolge uh, a te per una consulenza, sì. e quindi tu che fai? Vai a riprogrammare la loro mente. La parte inconscia, sì, con l'ipnosi in questo caso vado nel passato e vado a modificare la percezione di quelle esperienze negative. Perdonami, perché vai nel passato? Perché lì bisogna agire. Considera che eh, l'inconscio ha un potere del 93% su quello che noi siamo, cioè il 93% di noi funziona in maniera automatizzata. Pensa alla fobia, che ne so, un esempio semplice, dell'ascensore. Una persona che ha la fobia dell'ascensore non è che è pazza. Se ad esempio io ho la fobia dell'ascensore e tu non ce l'hai, andiamo insieme, nel momento in cui siamo davanti all'ascensore, io dico no, Angelo, perdonami, già mi sento male, faccio le scale, ci vediamo sopra. E tu dici ma no, dai, tranquillo, vedi che non si blocca. Sì, lo so razionalmente che non si blocca, ma... Se io mi avvicino un altro po' all'ascensore, mi viene l'attacco di panico. Cioè la mia parte emotiva eh, si ribella al sopravvento su quella razionale. Anche se io razionalmente so che non si bloccherebbe, ma non riesco a gestire la mia emotività. Quindi la parte emotiva, quella che si chiama inconscia, ha il 93% rispetto alla razionalità. Puoi capire tutto razionalmente, ma se la parte emotiva ha, ha un deciso. conflitto, ha deciso che tu quella cosa non la devi fare, non la farai. In nessun modo. Pena, sofferenza, emozioni negative, sintomi, eccetera. Infatti nel marketing c'è l'affermazione che i clienti, quindi anche noi, esseri umani, più in generale, acquistano emozionalmente e poi se la raccontano con la parte razionale. Certo, <ride> così, esattamente, proprio così. Sì sì, sì, sì, sì. Mi ha colpito in particolar modo la questione del passato. Sì. Quindi, cercando di riparafrasare uh -huh. un po' quello che hai detto, una... noi nasciamo, e cresciamo in un determinato ambiente, sì. quell'ambiente determinerà quello che è il nostro carattere e di conseguenza il nostro sistema di credenze, Chiaro. sistema sì, di credenze giusto. che appunto ci porterà in una direzione piuttosto che in un'altra. Sì. Quindi a un certo punto le persone si accorgono di avere un problema interno, mm -hmm. che può essere un trauma passato o una fobia in particolare, sì. si rivolgono a te e tu attraverso l'ipnosi che fai, indaghi sulle cause, mm -hmm che appunto sono, confermamelo, principalmente nel passato. Sì, sempre, sempre. Qualsiasi tipo di conflitto nell'età adulta ha sempre l'origine di quel conflitto attuale, bisogna sempre ricercarla nell'infanzia. Nell'infanzia. Sì, sempre. Quindi fai emergere queste sì. problematiche, e poi la le cancelli? Uh, cancellare non è il termine giusto. Li, vado a riprogrammare l'insegnamento che c'è stato fornito. Che cosa significa? Se ad esempio un bambino fa i compiti di matematica e non esce un risultato, quindi un esercizio sbaglia, non esce il risultato come sul libro, e un genitore gli grida in testa sei un buono a nulla, sei un cretino, non capisci niente, vedi tuo cugino è bravissimo in matematica, tu invece no, eccetera. Quelle informazioni non stanno facendo altro che programmare la mente di quel bambino. Perché programmare? Il bambino eh, fino a circa dieci anni non ha la capacità critica, mentre se queste frasi vengono dette a una persona adulta, la persona adulta ha la capacità critica di dire piano, eh, non ti permettere di rivolgerti così nei miei confronti, quindi può difendersi. Un bambino no, non ha questa possibilità di difendersi, soprattutto da un genitore, anche perché se risponde probabilmente arriva una punizione. Sì. Quindi eh, il bambino accetta per buono quello che gli viene detto, anche se palesemente è il genitore che ha qualcosa che non va in quel, in quel momento. Cioè se gestisce un esercizio di matematica non riuscito del proprio figlio in questo modo, anche se molto spesso mi capita di ascoltare che lo fanno per spronare i propri figli. Perché se fai così, eh, li aiuti a tirare fuori il peggio, nient'altro. Sortiscono l'effetto contrario. Esattamente. La reazione giusta è quella di sdrammatizzare, non preoccuparti, tranquillo, anche a me succedeva, mettiamoci insieme un attimo, vediamo che cosa è successo, rivediamo la teoria, facciamo di nuovo l'esercizio, nessun problema, tranquillo, va bene? Quindi questo modo dolce e, um, incoraggiante, diventa l'atteggiamento mentale del bambino, che continuerà a credere di poter riuscire a svolgere perfettamente quell'esercizio di matematica. Nel primo caso, invece, quando gli vengono fatte delle critiche eh, dure, probabilmente il bambino incomincerà a convincersi che lui proprio non è portato per la matematica, che è una schiappa, e quindi incomincerà a generalizzare questa informazione sbagliata, ricevuta da un genitore che non sapeva educare, la farà sua e non mettendola eh, in discussione mai, ma piuttosto sentendosela ripetere costantemente tutti i pomeriggi quando fa i compiti, se ne convincerà e quindi diventerà una sua credenza, un suo convincimento. Il mio lavoro a questo punto è, oltre individuare la fonte di quel convincimento, di quella credenza, e quindi in questo caso la mamma, ad esempio, capire che era mamma che sbagliava, non eri tu che non, be non andavi bene, e anche a mettere in discussione la veridicità di quelle affermazioni, quindi eh, non sono capace di, non sono all'altezza, sono inferiore agli altri, perché la mamma diceva tuo cugino è più bravo di te, ad esempio. Mettendolo in discussione dal punto di vista razionale, il paziente si accorge che invece non è assolutamente vero che se si impegna può riuscirci, che come ci riescono gli altri può riuscirci lui, quindi incomincia a ristrutturare quel convincimento e incomincia a essere lui il proprietario dei diritti d'autore delle proprie convinzioni. Quindi questo eh, non è assolutamente poco, cioè diventa lui il proprietario della sua mente e quindi della propria vita, molto importante. Può essere Proprio la comunicazione, Salvo, la differenza tra un classico titolare, autoritario, molto pieno di sé, e un, un leader, cioè una persona che è capace di trascinare l'intero gruppo, i suoi collaboratori, i suoi dipendenti, certo. e portarli a raggiungere obiettivi straordinari. Assolutamente. Oggi la leadership che funziona è quella partecipativa, cioè ci si siede intorno ad un tavolo, consapevoli del fatto che, se una persona si occupa di un settore vuol dire che quella persona è specialista di quel settore, quindi nessuno più di lui ne sa in quel settore. Questa è la leadership partecipativa, cioè si chiede la collaborazione, la partecipazione e il risultato finale è eh, proprio il risultato del team, della squadra. La leadership invece che andava di moda. di moda qualche tempo fa è quella autoritaria, dove c'è il capo che dice cosa devono fare gli altri e gli altri in silenzio devono obbedire, altrimenti quella è la porta e te ne puoi andare, va bene? Questa leadership oggi non funziona più perché non funziona eh, quello stile comunicativo, va bene? Quindi sempre la comunicazione è la base di tutto. Quindi se volessimo dare un suggerimento a un imprenditore che guida una squadra, Potremmo dirgli, ad esempio, che se su sette azioni fatte, tre non sono andate bene, potrebbe sì. sottolineare le quattro andate bene piuttosto che le tre andate esattamente. male. Esattamente. E insieme cercare di capire, e di trovare una soluzione a quelle tre che non sono andate bene. Come l'esercizio di matematica. Tutto eh, coincide alla esattamente. fine. Esattamente, sì. Come un padre di famiglia. ma Non dimentichiamo che le persone, i dipendenti, hanno un cervello, hanno delle emozioni, hanno una storia a casa, possono avere dei problemi. Quindi eh, non sono delle macchine che tu puoi inferire, puoi schiacciare i bottoni e dire tu mi devi portare questi risultati. No, eh, le persone sono fatte in una maniera differente e devi, tenerne, devi tenerlo in considerazione. Assolutamente. Quante forme di comunicazione esistono? Allora, principalmente eh, tre, più tre. Che significa? Diamo queste informazioni, quelle basilari, per poter capire meglio chi abbiamo di fronte. Sì. Innanzitutto bisogna osservare la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Che cosa significa? Mentre io ti sto parlando, il contenuto, la scelta delle parole, le frasi, questo è l'aspetto verbale, e incide per il 7%. Il mio tono di voce... Le pause, il timbro, il volume è l'aspetto paraverbale e incide per il 38%. Come mi muovo, le mie espressioni facciali, il mio sguardo, il corpo, eccetera, è il non verbale e incide per il 55%. L'aspetto non verbale e paraverbale ha a che fare con l'inconscio. Sorrido perché guardo un po' la somma di queste percentuali danno appunto quel famoso 93%. 93%. 7% è la scelta delle parole. Va bene, quindi il consiglio che posso dare innanzitutto è questo, di prestare attenzione soprattutto alla comunicazione non verbale, di sintonizzarsi nella comunicazione, entrare in sintonia con l'altra persona, tra l'altro comunicare significa entrare in comunione, va bene? Quindi è proprio questo, ad esempio io nell'ipnosi faccio esattamente questa cosa, cioè entro esattamente in sintonia con l'altra persona per capire quali sono le chiavi d'accesso del mio interlocutore, va bene? Quindi è indispensabile comunicare in maniera inconscia. Purtroppo la scuola che cosa fa? Ci giudica Solo sul livello verbale. Sul livello verbale, 7%. Cioè, se mi dici le cose che hai letto sul libro bene, ti metto il voto alto. Se non me le dici bene, ti metto il voto basso. Non considera il non verbale e il paraverbale. Quindi una persona può non saper comunicare in maniera efficace, ma sa... Tantissime cose lette sui libri. Eh, ti sarà capitato di avere un professore geniale che sapeva un sacco di informazioni, ma che mentre spiegava gli altri giocavano a carte o non sì. lo rispettavano, non, non riusciva a catturare l'attenzione. E quello vuol dire che non sapeva comunicare in maniera efficace. È un po' come quei venditori che vanno dai loro potenziali clienti e ripetono a memoria tutte le caratteristiche del Bravissimo. prodotto senza essere prima entrati in, in empatia con, certo. con le persone. Capita a tutti di ricevere le chiamate a freddo così dalle compagnie sì, X che ci vogliono vendere qualcosa. L'errore tipico che fanno è di parlare, parlare, parlare Tanto è vero che anche se tu vuoi dire, scusi, guardi, la interrompo perché non mi interessa, loro continuano a parlare sopra, l'unica strategia è chiudere senza neanche salutare, perché non ti fanno proprio parlare. Ovviamente i risultati non sono ottimali, cioè non riesci a vendere in questo modo. La vendita deve essere etica, ci deve essere una... Uh, un coinvolgimento emotivo, non può essere soltanto uh, il, la frase, il copione studiato poco prima di entrare in azione, va bene, quindi non è questa la vendita. No, e quindi essendo comunque sia sempre comunicazione, la comunicazione la possiamo fare anche attraverso i testi, quindi la lettura, certo. quindi un suggerimento che potremmo dare a chi ci sta guardando è che quando pensa ai testi magari per i, per i, pro, per i propri supporti online sì. di simulare esattamente quel dialogo sì. uh, che potrebbe fare di persona sì. con una persona, cercando chiaramente di anticipare obiezioni o… Sì, sì, io faccio esattamente in questo modo, quando scrivo un testo, uh, un articolo per il blog, lo immagino prima raccontato e poi come lo direi verbalmente lo scrivo, va bene? Perché invece se mi mettessi a scrivere pensando alla scrittura avrei un blocco e quindi è molto importante eh, scrivere. In una maniera sciolta, disinvolta che emozioni l'altra persona. Una curiosità sull'ipnosi. sì. Cioè, cosa fai alle persone? Le immobilizzi? Sono incoscienti? Puoi fare quello che vuoi? <ride> sì, eh, pressoché è così, mh, ma mh, soltanto nella, eh, nel limite dell'etico. Va bene, quindi se dico a una persona buttati dalla finestra, non si butterà. <ride> Va bene, meno male. Quindi eh, l'ipnosi possiamo intenderla come una sorta di fiducia estrema eh, che il soggetto dà al proprio ipnoterapeuta. Quindi eh, si affida al 100%, tanto che l'ipnoterapeuta diventa un punto di riferimento, una guida, e quindi tutto quello che dirà, nell'etico sempre, verrà eh, esaudito dal soggetto. Um, la cosa importante nell'ipnosi è che ti accorgi proprio di quanto sia potente la parte inconscia, va bene? Quindi se tu eh, suggestioni la persona dicendo che eh, è sdraiata a terra e non può alzarsi anche nel momento in cui la risveglierai, nel momento in cui la risveglierai la persona non riuscirà ad alzarsi. Quindi razionalmente è strana questa cosa, quindi sei sdraiata a terra, se una persona ti invita ad alzarti, razionalmente dovrebbe essere facile, ti alzi e, ed è fatta. Ma se è stata data la suggestione di non riuscire ad alzarti, quindi il 93%, anche se la persona è sveglia e razionalmente capisce che eh, sarebbe semplice alzarsi, non riuscirà ad alzarsi. Va bene? Quindi è molto potente l'ipnosi. Ovviamente affini terapeutici, questo è soltanto una dimostrazione per far capire che cos'è l'ipnosi, ma eh, fa capire anche come l'ipnosi può andare a riprogrammare veramente la parte inconscia. Perfetto. Quanti e quali canali di comunicazione utilizziamo? Questo è il più tre di cui parlavamo prima. Visivo, auditivo e cinestesico. Che cosa significano queste parole? Tutti noi processiamo le informazioni in entrata e in uscita da noi attraverso i cinque sensi, quindi la vista, l'olfatto, l'udito, il gusto e il tatto. Ognuno di noi utilizza questi cinque sensi, ma ognuno di noi predilige un canale piuttosto che un altro. Va bene, ad esempio io sono più uditivo, cioè sono più attento ai suoni, alla melodia, alla musica, eccetera. Un'altra persona potrebbe essere più visiva oppure cinestesica. Il visivo dà molta importanza alle immagini, quindi a quello che vede, l'uditivo ha i suoni, il cinestesico alle sensazioni alle emozioni, quindi all'olfatto, al gusto, al tatto. Sono tre canali differenti per processare le informazioni in entrata e in uscita. Questo mi fa capire, ad esempio, quanto può essere, quanto diventa importante eh, segmentare o oh o meglio, tracciare soprattutto i propri, i propri utenti mm -hmm. e farli impattare con una comunicazione orientata e mirata al loro comportamento. Certo, certo. assolutamente, Nel, in qualsiasi tipo di comunicazione, scritta, verbale, eh, bisogna tenere in considerazione tutto questo. Allora, visto quello che ci siamo detti, un paio di consigli che senti di dare a chi ci sta guardando. Il primissimo consiglio che voglio dare è quello di ascoltare piuttosto che parlare. Soprattutto nella fase iniziale, se ascolti, eh, puoi studiare il in tuo... Che senso? Allora, io utilizzo le domande aperte, quindi all'inizio di, eh, di un colloquio, di un incontro di qualsiasi tipo, generalmente faccio delle domande aperte, in modo tale da avere il tempo in maniera insospettabile di studiare la persona che ho di fronte, quindi capire il suo verbale, paraverbale, non verbale, capire se è una persona visiva, uditiva o cinestesica, quindi tutte queste informazioni che abbiamo visto, in modo tale da eh, impacchettare nel modo migliore il mio discorso che andrò a fare successivamente. La percezione che avrà la persona quando ascolterà le mie parole è quella di dire eh, Sembra che ci conosciamo da una vita, mi sento in sintonia, sento che eh, c'è una bella energia tra di noi, va bene? Quindi non è un caso, ma è dovuto proprio alla calibrazione, al fatto di essere entrati in sintonia. Quindi questo è il primissimo consiglio, ascoltare soprattutto nella fase iniziale. Secondo consiglio è quello di prestare attenzione soprattutto alla nostra comunicazione non verbale e paraverbale, perché abbiamo visto che l'insieme di queste due componenti della comunicazione forma quel famoso 93%, che è quello che poi va a convincere il nostro interlocutore. Allora, se qualcuno volesse diventare la versione migliore di se stesso, Potrebbe contattarti in qualche modo? Certo, certo. Basta andare sul mio sito www.salvatorepanza.it e lì ci sono tutti i miei riferimenti, i contatti, i canali, tutto quello che serve per entrare in contatto con me. Molto semplice. Perfetto. Salvo, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi, Sei un grandissimo piacere per me. Piacere nostro. E vi do appuntamento al prossimo episodio di Back to Business.